buon pomeriggio inizio a vedere i primi uh, così, ospiti che stanno arrivando mi fa molto molto piacere vedo anche delle facce note che, che ringrazio molto insomma di questa partecipazione innanzitutto ditemi se mi sentite poi passiamo alle, alle presentazioni eh, mandate insomma, un feedback un applauso un bacio un cuore qualsiasi cosa anche per incoraggiarmi in questa nuova avventura Eh Innanzitutto, cosa state, a cosa state assistendo? Cosa ci faccio qua? Chi sono io? A molte di queste domande sto ancora cercando di trovare risposta, non vi dirò a quali. Io mi chiamo Mattia, faccio parte dell'associazione studentesca Iuredio e voi eh, state assistendo ad una puntata che sta per iniziare in questi secondi di Virtual Studio. Fino a poco tempo fa eravamo in onda, fino a poco tempo fa. Ieri eravamo in onda sui canali insomma, delle nostre pagine. Da oggi eh, assistiamo questa promozione che ci fa un immenso piacere. Eh, dal eh, canale ufficiale dell'Università degli Studi di Siena, che insomma, ringraziamo per questa grande opportunità che ci sta dando. Eh, L'emozione è tanta a aprire insomma, questa nuova questa nuova stagione della serie di Virtual Studium eh, e insomma io no capire io non parlare italiano mm, ci sarà appunto un momento anche per te caro Amer perché da domani Studium diventerà international ma di questo parleremo tra un attimo. Eh, che cos'è Virtual Studium per chi si fosse connesso oggi per la prima volta? È una serie di eh, puntate di un, della durata di una sola mezz'oretta in cui si parlerà insomma di una serie di argomenti legati insomma, alle, te alle tematiche eh, della quarantena, ma non solo. Eh, mi fa molto piacere tra l'altro eh, aprire oggi, inaugurare questa nuova stagione, come vi dicevo prima di studio, insieme ad un'amica di Iuredio, ad un'amica anche della città di Siena, Elisa Bruttini. Prima di farlo però volevo anche eh, insomma, raccontarvi un po' chi c'è dietro le quinte di... Ehm, Virtual Studium, per cui le associazioni come vi dicevo prima sono uh, Usiena Campus che è un po' capofila di questo progetto, Iuredio e uh, Ciclomaggio. Uh, esistono anche delle persone fisiche qui dietro, io sono Mattia ma abbiamo anche Maria Laura, Fabiana, Jacopo e Leonardo uh, e insomma coadiuvati, diretti, gestiti. Eh, da Marta Moschini e eh, dal professor Lancioni, ma veniamo insomma al motivo per cui siamo tutti qua e per cui spero che anche voi siate qua e eh, mi riferisco all'ospite di oggi che sto proprio in questo momento eh, andando a, eh, a ricercare tra i numerosi spettatori eh, e si tratta eh, della eh, professoressa, per professoressa Bruttini che dovrebbe collegarsi dall'account di Usiena Campus Uh, che, come vi dicevo prima, è stato appunto promotore a lungo tempo del, uh, ed è ancora promotore del, um, del, di, questa, di questa associazione, di questa iniziativa. Uh, non vedo la professoressa ancora connessa, per cui, uh, dall'account di Usina Campus, se vuole mandarmi lei la richiesta di partecipazione, basta uscire e rientrare, se no la troviamo qui. Però è difficile cercarla eccola qua usiana campus arrivando eh, elisa bruttini insomma a, a secondi basta accettare la nostra la nostra richiesta per un tema insomma molto molto particolare e siamo veramente eh, così eh, costretti, lo sapete già, lo sappiamo tutti nelle nostre case, eh, e ci si chiede molto spesso che cosa ne sia di quelle eh, istituzioni che eh, necessitano la presenza fisica, eh, la presenza, insomma, eh, la contemplazione fisica di opere, di oggetti, di persone, il contatto umano. Una di queste categorie di eh, istituzioni è rappresentata dai musei, per cui chi meglio del responsabile scientifico della Fondazione Musei Senesi poteva eh, così, eh, darci eh, ragguagli a questo proposito. È il motivo per cui abbiamo appunto invitato eh, Elisa Bruttini a, a parlare con noi e, eh, siamo appunto in attesa. Eh, ditemi intanto, continuate a vedermi e sentirmi, perché io, ah, Usiena Campus non può partecipare. Io invece credo che possa. E la rinvitiamo di nuovo. Usiena, vabbè, arriverà, insomma, è il... Eh, non so Antonio quando uscirà il bando per professioni sanitarie, però insomma spero presto per tutti. Tra l'altro approfitto anche di questo momento per fare un po' di eh, informazione, eh, dopo questa diretta che durerà insomma mezz'ora, aprite la vostra eh, casella e andate a cercare la vostra casella di posta ehm, istituzionale e andate a cercare perché tra le ultime mail, soprattutto mi rivolgo agli studenti fuori sede, troverete una mail interessante relativa alla consegna sostanzialmente a casa di mascherine, eh, per cui è molto importante in questo momento farlo. Eh, invito la professoressa Bruttini a cercare di nuovo di connettersi alla diretta e eh, così che io la possa Uh, invitare si vede e si sente benissimo. Grazie, amici dei musei. E siete fisiocritici, vero? Eccola qua. Aggiungi, invito in attesa di uh, usiana. Campus. Quindi, sta arrivando. Intanto vedo che mi state connettendo in molti. Grazie per insomma, la fiducia che uh, ci state concedendo e soprattutto per uh, il tempo che in questa quarantena ha un, uh, così, un aspetto un po', un po strano. Bene, eh, dovrebbe arrivare, siamo in attesa dell'arrivo dell dell'account di Luciana Campus. Come sapete spesso ci sono questi eh, problemi di eh, così, collegamento e di diretta. Eh, purtroppo comunicazione in tempo di emergenza è un po' quello che è. Siamo ancora in, in attesa. <coughs> Vi ricordo che durante tutta la durata di questo appuntamento potete anzi dovete, se ve la sentite, eh, fare delle domande con l'apposita eh, funzione. Eh, insomma, Basta scrivere sotto il vostro quesito e se riuscirò a trovarvi all'interno, in mezzo a tutte le altre, eh, le altre richieste. Eh, sì, ecco, forse ci siamo. Aggiungi in mezzo a tutte le altre eh, richieste dovremmo riuscire insomma a, eh, a rispondere eccoci buon pomeriggio eccoci. ciao a tutti Come va? buonasera bene tutto scusate bene? il ritardo aspettavo il di risultato a posto. Ah, grazie okay, allora può... grazie grazie della, della partecipazione ci fa veramente molto piacere allora, eh, bando agli indugi, perché... di... <ride> <ride> Grazie... indugi perché ho parlato per insomma 12 mesi e saranno anche stanchi di sentire me, ma avranno voglia di sentir parlare eh, l'ospite di questa uh, puntata. Si parla appunto uh, del museo a casa. E abbiamo lasciato nel titolo proprio della locandina che avrete visto un punto di domanda. Perché appunto il museo è nell'immaginario di tutti, anche effettivamente nella realtà, l'istituzione culturale in cui eh, la presenza fisica è più che mai obbligatoria. In questo momento siamo tutti a casa, i musei sono chiusi. Cosa fanno un museo quando è chiuso? Cosa succede dentro? Le sculture si animano, tipo fantasia? Raccontateci qualcosa. <ride> eh, il museo è il desiderato, sono anche gli operatori culturali che già per loro natura sono purtroppo invisibili, e tanto più adesso e cercano da casa di, di, eh, di tenere sotto controllo comunque tutto quello che nel museo succede e a questo proposito anzi insomma è un periodo un po' di preoccupazione perché i controlli del caso vengano effettuati per la conservazione eccetera, però è chiaro che siamo abituati ad immaginare, almeno fino ad oggi, i musei come spazi in cui fisicamente ci rechiamo e poi sì, magari vengono scattate foto, vediamo foto eh, riprodotte su, sui canali digitali, però eh, l'esperienza eh, della visita fa parte della vita del museo e anche de della sua crescita, del suo cambiamento e del dei famosi concetti di, eh, di rilevanza nella nostra quotidianità di cui spesso abbiamo parlato. In questo momento è vero, tutto è eh, messo in discussione. e Ci sono anche eh, molti sondaggi in corso, alcuni di carattere internazionale promossi dal NEMO, che è il Network of European Museum Organization. Eh, un altro è partito adesso tramite la regione toscana con IRPET, l'osservatorio culturale del Piemonte per capire sia se i musei in qualche modo hanno proseguito la loro attività chiaramente eh, in poche modalità all'interno, sia anche quali sono le perdite di questa assenza di attività, che non sappiamo immaginare quanto, quanto possa durare. Quindi si sì, da casa adesso forse qualcuno di noi appassionato ricerca e trova molto più di quando, magari, mesi fa, eh, per curiosità, non prendendo ricarsi il museo avesse fatto la stessa cosa, quindi eh, è, nato una nuova, è nata una nuova dimensione o comunque si è sviluppata per chi già eh, era riuscito a portare avanti dei, dei progetti in questo senso che è quella eh, della digitalizzazione eh, in tutte le sue forme, mai, più, mai come adesso eh, avremmo pensato che la digitalizzazione dei beni culturali potesse diventare un asset non solo strategico ma in questo momento di sopravvivenza, eh, per cui tutti quei musei che nel tempo avevano prodotto contenuti video, eh, immagini e quant'altro, ricostruzioni 3D, adesso hanno un po' il vantaggio di, di poterli portare al pubblico. Per chi non l'ha fatto, forse a monte... Ci sono alcune domande su, sull'alfabetizzazione digitale, davvero, che, che fino ad ora i musei, non soltanto, penso anche a, alle arti performative, eh, dal teatro ai festival, che sono forse insieme ai cinema... Eh, le, I colleghi eh, che soffrono ancora di più dei musei pensando a, ad un futuro che non ci potrà vedere facilmente raggruppati all'interno di sale e, e teatri. Però ecco, eh, in questo senso i musei adesso stanno accettando un po' la sfida, a volte anche con mezzi un po' artigianali, <ride> di eh, proporsi con creatività sul digitale. E quindi so, sostanzialmente chi non, sì, non aveva fatto i compiti a casa prima, ora è costretto all'invisibilità? Sì, eh, fa, sta facendo degli esami di recupero molto ravvicinati <ride> e Forse, ecco, eh, è la parte anche bella, genuina, autentica di alcune cose che si vedono oggi. Ora, eh, pensiamo ai grandi musei, in primis il Metropolitan, e, eh, il MoMA di New York. Eh, il British forse già eh, aveva iniziato a fare delle sperimentazioni, appunto, ora è, è venuto alla luce, uh -huh. insieme al Rix Museum eh, e poi sulla scia, appunto, Villa Giulia, eccetera, con le reinterpretazioni, i tableau vivants delle opere d'arte. Però... Eh, inutile dire che se o eh, mette sul, sul suo profilo Facebook un'opera che per tutti noi è un capolavoro riconosciuto, insomma, eh, prendendo un po' a prestito le parole della pubblicità, gli piace vincere facile. E, per molti musei non è assolutamente così e quindi c'è davvero eh, molto apprezzabile... Mh, in questo periodo un'attenzione a ricercare dei contenuti speciali e forse nei musei più piccoli questo deve essere davvero eh, la direzione giusta anche perché eh, si stanno a questo punto delineando dei pubblici diversi e, mm -hmm. se ci pensiamo fino ad oggi eh, lo scopo dei musei oltre che quelli riconosciuti no, di, di conservazione di fruizione, di conoscenza eh, erano legati anche ad occasioni le mostre in primis, le visite guidate, i laboratori per le scuole adoresche, quindi eh, tutto questo adesso subisce perlomeno un freno. E, che cosa succede? Sono sostituibili su, sul web? Mh, il contatto umano non lo sostituisce nessuno, forse eh, quel senso di bellezza che dalla concretezza delle opere si amana, col digitale in qualche modo si prova a supplire, però la domanda è, questi pubblici non sono gli stessi che venivano al museo? Oppure eh, ci sono delle de de linee comuni? Forse i pubblici che nei prossimi mesi potranno tornare a trovarci saranno quelli eh, di prossimità geografica, Uh, quelli che potranno spostarsi e forse avranno anche l'occasione per vedere quello che finora avevano un po' uh, atteso a, a scoprire dall'altro invece il mondo del pubblico digitale apre delle dimensioni enormi forse anche economicamente vantaggiose eh, perché uh -huh. si ottimizza i costi certo fare una mostra digitale basta meno che far venire opere da, da tutto il mondo eh, però c'è da chiedersi cosa resta e appunto quale può essere su entrambi i canali il ruolo di questi pubblici eh, perché soprattutto sulla parte eh, digitale viene un po' da pensare che sfruttando soprattutto i social eh, questa partecipazione dal basso eh, può essere in qualche modo stimolata e difficilmente controllata eh, mm -hmm. perché di fronte a, alle iniziative che ci prima a volte viene un po' il dubbio no? della banalizzazione anche di queste opere fatte in casa, eh, dall'altra sui pubblici eh, delle, delle nostre quartieri invece forse è proprio il momento eh, per riprendere un lavoro di coprogettazione per ridare un senso al museo in una fase che come per tutti noi ha subito una cesura certo. per cui sostanzialmente dopo domani sarà più facile visitare il museo sotto casa il museo del quartiere il museo della propria cittadinanza e quindi ne guadagneranno però nel frattempo ci saranno sviluppate delle possibilità, se ho capito bene, a livello anche così, a livello digitale, che, che forse era ora, di, di, di cui insomma forse era ora a dotarsi? Eravamo un po' in ritardo da quel punto di vista lì? Allora, dipende, diciamo, la, la varietà dei casi a livello italiano è, è vasta, forse tanti musei statali erano più indietro di musei di ente locale, eh, ma altri come è noto, insomma, penso al, al MAN, al Museo Archeologico di Napoli, eh, in primis si sono dati da fare eh, e anche per esempio il Museo Egizio di Torino, ecco, questi due casi che avevano già lavorato su una diversificazione dei pubblici, adesso evidentemente lo vediamo anche sui social, penso alle passeggiate de, del direttore dell'Egizio. Eh, Avevano anche un patrimonio di, di media utili da mettere ora sul campo. Ehm, chi non ha fatto i compiti era il momento che li facesse, ma secondo me parlando anche logica di sistemi credo che sarebbe opportuno lavorare su delle piattaforme comuni. Soprattutto una domanda che sta emergendo nei, nei colloqui con, con gli altri operatori museali è il rapporto con le attività didattiche. E questo davvero è un momento molto stimolante perché se pensiamo che tutti, tutti gli istituti scolastici sono trovati ad improvvisare molti casi, eh, ma anche anche ammirevolmente eh, tutta una serie di, di lezioni appunto online eppure ce la stanno facendo anche se ripetiamo come per i musei nulla è sostituibile co con l'esperienza e il contatto col docente così come con le opere però ecco dall'altro anche per i musei non potranno più accogliere queste visite ma gli resta loro comunque forte eh, il valore ed educativo ecco forse la domanda è come impostare una sorta di learning museale che sia strutturato che sia adeguato compatibile e non ehm, eh, sovrapposto a quello scolastico ma appunto proprio magari ragionato anche con gli istituti e il uh -huh. problema è che per verso, anche se molti di noi lamentano l'eccesso di tempo e, e la noia di questo periodo in realtà per parecchi invece per si farlo. corre molto anche a casa, ecco forse programmare eh, anche nella complessità delle infrastrutture digitali poi ci troverebbe comunque corti sul tempo, questo fa sì che restino le improvvisazioni, però eh, il problema della del, del tempo di programmazione della durata in prospettiva è sempre stato per i musei che hanno a che fare con i bilanci delle amministrazioni locali, rimane anche sul digitale, che è poi un, un qualcosa che, che si evolve così giornalmente, che ne, eh, lo freniamo a fatica. Restando quindi sul tema del digitale e di tutto quello che riguarda l'utilizzo delle tecnologie, eh, io so che il titolo di questo incontro che noi abbiamo è il museo a casa e voi, tra casa e museo, insomma come musei senesi, avete lanciato poco tempo fa un'iniziativa un molto, molto bella, di cosa si tratta? Sì, allora anche noi inizialmente in via artigianali per l'appunto, anche se già avevamo iniziato a, a, a lavorare a un piano editorale forte sui social, però l'artigianalità è, è la, la immagino rispetto alla corsa al tempo che abbiamo dovuto fare anche noi per immaginare qualcosa che potesse essere a supporto dei musei, ma al di là del supporto dei musei ciascuno Via via sta popolando di propri contributi eh, le diverse, i diversi profili, però l'idea era quella di richiamare l'attenzione delle persone a casa, come appunto i casi che abbiamo citato, perché si sentissero un po' più mh, protagoniste. Eh, la via che abbiamo immaginato con Fondazione Musei Senesi eh, deriva dalle, da una delle possibili interpretazioni eh, dei musei contemporanei che eh, è stata data nello specifico da Oran Pamuk un autore eh, che è un premio Nobel che eh, non per quel testo ma insomma col museo dell'innocenza eh, con questo romanzo ha dato il via in parallelo anche ad un museo omonimo ad Istanbul eh, e ha anche inaugurato una nuova stagione eh, dei musei piccoli piccoli contrapposti ai musei nazionali piccoli perché parlano delle storie dell'individuo e non di, di, di gruppi, di collettività appunto. Eh, e se volessimo paragonarli alla letteratura appunto sono i, i romanzi o i racconti piuttosto che non eh, l'epica dei, dei grandi Beh. musei eh, di stampo tradizionale. Ecco, sì, stare vicino, ma vicino alle nostre esperienze, alle intimità eh, di tutte quelle sensazioni che, che ogni oggetto può stimolare rispetto ai nostri ricordi. Quindi, se il romanzo e il museo di Pamuk sono proprio pensati per raccontare una storia d'amore attraverso eh, le reliquie eh, di, di tutti eh, gli oggetti passati fra le mani di questi amanti, ecco, nelle nostre case la sfida è questa. Ognuno di noi, osservando uno scaffale, una fotografia appesa, un innolo. Eh, facilmente percepisce questo senso di, eh, di accuratezza, di affetto, di eh, preziosità che si vuole tramandare, che si vuole custodire e anche raccontare. Quindi abbiamo chiesto e chiediamo ancora, perché avete ancora tempo, o voi contributori delle nostre storie, eh, di, inviarci abbiamo... <ride> di inviarci una foto. Uredio è stata tra i grandi contributori di inviarci una foto. Possibilmente anche con qualche riga di racconti perché eh, concepiamo quell'oggetto come una piccola opera d'arte privata eh, e vi raccomando l'hashtag al museo come a casa eh, e ancora hashtag musei senesi e se volete hashtag io resto a casa taccando e seguendo i profili Facebook e Instagram di Fondazione Musei Senesi. Da Beh, tutto questo raccolta. Per Esatto, eh, da tutta questa raccolta stiamo costruendo un album, un album di storie che poi vorremmo condividere con chi ci ha aiutato in questo progetto e che sarà appunto eh, anche la restituzione di, di queste settimane di confine domestico ma pensato in modo un po' più romantico eh, e creativo appunto per ricordare episodi delle nostre vite. Qualche storia carina che è emersa? Dunque abbiamo avuto gli oggetti più strani, <ride> ci ha colpito inizialmente una frequenza di macchine da cucire. Eh, eh, che eh, tra ricordi di, di, di famiglia e di nonne, insomma, evidentemente andava per la maggiore eh, la maggioranza, sì, sono stati forse dei, dei ninoli, degli oggetti a volte di poco conto eh, anche se eh, privi di privi di, di particolare appeal, ma proprio ragionati sul ricordo di una persona di, di un momento. Abbiamo anche avuto delle composizioni museali cioè degli angoli di case dove eh, tutto è costruito con un'attenzione <ride> maniacale e deve rigorosamente rimanere tale, come nei musei di futurista memoria. Insomma. <ride> bene, bene. No, insomma, fa piacere anche un modo per sentire più vicino queste così Queste istituzioni che appaiono lontane ma che in realtà no, sono molto più umane di quanto pensiamo e forse ci accorgiamo proprio ora che ne siamo distanti dell'umanità di chi poi ci, ci lavora dentro. Esatto. Sì, poi nei eh, musei tradizionali soprattutto su, sul mondo italiano, quella che internazionalmente verrebbe definita museologia partecipata non ha avuto troppa fortuna, quindi quelli che invece in questo caso nel progetto sono racconti ancorati a degli oggetti domestici potrebbero diventare eh, dei percorsi narrativi che le persone fanno sulle opere museali. Però ecco, alla fine anche diversi musei del nostro territorio hanno a volte questo tipo di, di risorsa che è fatta dalle comunità locali chiaramente e va saputa però comunicare nel modo corretto anche per dare reciprocamente a queste persone la, la soddisfazione di mh, appunto mh, presentare insieme un patrimonio di cui tutti siamo responsabili e proprietari idealmente certo. Ecco, ma a questo proposito, a proposito quindi anche insomma, delle, delle attività che un museo organizza, ci si è chiesti, o perlomeno immagino che molti lo stiano facendo, che cosa se ne fa poi, a parte delle collezioni permanenti, che quindi insomma resteranno eh, dove sono, eh, spolverate, chi lo sa, ma di quelle cose invece che hanno insomma, un valore di unicità. Mi riferisco alle mostre, questo è stato un anno in cui le mostre, non so, Raffaello era particolarmente così quotato perché appunto è centenario e tutte queste cose qui cioè, si sa che le istituzioni, gli altri spesso i prestiti li concedono in maniera un po' reticente oppure miracolosa alle volte. Di questi prestiti qui cosa se ne farà in generale non caso per caso? Sì, dunque, eh, negli ultimi anni già sulla frequenza e la facilità ai prestiti internazionali c'era stato un arresto. Se si pensa invece, fino insomma, alla metà degli anni 2000, al, al boom, l'ultima scia del boom delle, mo delle mostre blockbuster, eh, che poi negli anni avevano anche lamentato al di là de degli aspetti conservativi legati ai prestiti anche mh, qualche perplessità su sulle bontà scientifiche insomma, di, di certi progetti quindi forse è stata una progressiva discesa e eh, non credo che il fenomeno de delle mostre internazionali auspicabilmente andrà ad estinguersi sicuramente eh, immaginando la difficoltà di far viaggiare più le persone che non le opere ma le opere spesso vengono accompagnate dalle persone e se le persone non le vanno a vedere abbiamo vanificato il nostro lavoro eh, ne parleremo credo dal 2021, l'esperienza delle mostre virtuali che eh, ecco. è stata portata avanti eh, già in anticipo da portali come europeana per esempio, lo stesso Google Art chiaramente e eh, Google Arts and Culture, insomma. Tutti questi già ci, ci sanno insegnare come muoversi e forse se c'è un augurio è di non creare replicati, repliche continue, duplicati che, eh, che non siano però, uh, che siano in qualche modo slegati dalle realtà singole. Quindi forse la sfida è anche per i nostri piccoli musei di immaginarli, ma appunto già alcuni lo stanno facendo, legati un po' a dei circuiti più ristretti. Quindi, forse, ripeto, il, il sistema, le realtà geograficamente più circoscritte, eh, anche perché sono quei ma... luoghi... Sì, lato nostro, pensando un po' alla Fondazione Musei Senese che rappresento, è vero che ci sono località ad alto impatto turistico eh, che davvero purtroppo si trovano davanti a delle fosche previsioni, perlomeno per i prossimi mesi nell'immediato. Però eh, in realtà se pensiamo alle grandi destinazioni, eh, penso alle capitali dell'arte, ecco, forse quelle subiranno eh, dei tempi più lunghi che non eh, i piccoli centri sparsi eh, in un paesaggio toscano che ha sempre dato un po' l'idea de, eh, del benessere. Eh, musei dove anche non ci sono problemi di overbooking e dove eh, in questo momento aggiungerei fortunatamente non siamo eh, tutti fitti in una sala a guardare la stessa opera come eh, in un grande museo. Esatto, quindi ecco, saranno luoghi dove sarà possibile un incontro più rarefatto, probabilmente ce lo stiamo chiedendo anche con gli istituti eh, di controllo regionali come strutturare le, la contingentazione dei pubblici eh, e anche cosa torna ulteriormente in capo agli operatori culturali che già sono purtroppo sottopagati, in questo momento molti di loro eh, e va a loro anche la mia solidarietà insieme a tutte le persone provate da, eh, da queste settimane complesse, ecco, va la mia gratitudine e ringraziamento perché spesso anche a distanza, senza stipendio, per passione, forza di volontà, continuano a collaborare per raccontare questi loro musei insieme ai direttori e l'amministrazione quindi eh, la, la passione la fiducia e l'affetto che spesso sono eh, trattandosi la anche la... di, di... La... esatto restano nonostante tutto anche a confortarci no in questo periodo quindi eh, forse per tutti noi proprio questi legami umani sono un po eh, il pensiero che, che ci rafforza e certo quindi conclu concludendo allora Ape Maia ah, ah, ah, ci chiede se la mostra di Raffaello sarà prorogata purtroppo non so, io non sono in grado di rispondere, rispondere penso che non, non, non sappiamo visto che hanno, hanno prodotto dei materiali anche loro video eh, che insomma danno un po' di, di informazione su diversi capitoli, le sezioni certo. Certo. ci informiamo Ma... Ape Maia scusa. ci informiamo e Grazie per la domanda. Eh, dunque, eh, rispondendo quindi alla domanda, eh, il museo a casa? Sì, ma con cautela insomma, pezzi di museo a casa, frammenti virtuali. Tra l'altro vi segnalo un bell'articolo che insomma, è uscito su Uredio in cui si, il 30 marzo si chiama i 10 musei insomma, da vedere eh, virtualmente, cui appunto sono i maggiori, come ci dicevamo prima, hanno messo a disposizione le loro collezioni eh, anche per gli internauti. Quindi al museo a casa sì, con cautela e eh, per lasciarci mentre invece siamo, ahimè, ancora a casa e ci resteremo almeno fino alla prossima settimana, so che ha un libro da consigliarci. Sì, in realtà in finale prendo un po' il gioco di parole eh, per fare l'ultima provocazione, eh, auspicabilmente ha il museo come una casa, cioè, ricreare questa confidenza con gli spazi museali che, e questo è anche un po' eh, il significato più nascosto del progetto eh, sono degli spazi in cui si può sentirsi sì. bene a proprio agio eh, quindi giochiamo con queste due parole <ride> come non riteniamo opportuno con il punto di domanda rispetto anche all'evoluzione che, che questa nostra storia avrà il libro, in realtà poi ne abbiamo preparato più di uno ma non si sa, ecco eh, sì, sì. lo so anche sì. Mm -hmm. allora abbiamo un volume pezzi da museo edito per Sellerio eh, che in realtà ha un curatore Maggie Ferguson e una ricca introduzione di Nicolas Serota, quindi eh, un ottimo curatore di, di arte contemporanea eh, e anche servido scrittore mette insieme una serie di saggi scritti per lo più da autori anglo-americani ma su musei di tutto il mondo pensate un po', eh, un po sulla scia del nostro progetto riportati ai propri ricordi, alle emozioni eh, del momento della visita alle persone con cui si è era, quindi non tanto incentrati sui capolavori appunto eh, il pezzo eh, chiaramente la scrittura eh, traslato su, sul discorso del pezzo da museo e il secondo se posso visto che almeno tempo ne abbiamo Attacco all'arte di Simona Maggiorelli, La bellezza negata, che è un testo ricchio di spunti anche critici, eh, non a caso la presentazione a cura di eh, Tommaso Montanari, però che affronta tutta una serie di aspetti legati all'immagine in senso stretto, anche per esempio alle interpretazioni che, che ne danno diversi popoli in tempo di guerra, eh, agli aspetti monoclastici, quelli storicizzati e quelli invece legati all'arte contemporanea, ponendo anche delle questioni, delle questioni sulla gestione eh, e, e il ruolo dei, dei comunicatori nell'arte. Bene, grazie dei consigli. Allora, io in conclusione vi ricordo che eh, può anche stare con me così, insomma, non mi sento solo a parlare in questa... In questa questo monologo virtuale. Allora, vi ricordo che da questa settimana, quindi da domani in poi, i prossimi apportamenti di Virtual Studium eh, partiranno tutti dal profilo eh, ufficiale da dell'Università di Siena, dal quale immagino voi stiate guardando eh, la diretta che vi sta di fronte, eh, Tutti gli altri ragazzi ritorneranno tutti, è tutto confermato. Eh, solo con questa quest allure di eh, ufficialità in più eh, che l'Università di Siena ci ha concesso. Novità da domani, eh, Studium diventa anche international con un altro appuntamento eh, in lingua inglese, sempre da noi curato, per cui insomma nuove fatiche per i nostri eroi e eh, spero che vi faccia insomma piacere per voi seguiteci e avrete tutte le notizie sull'ottima pagina di Usiena Campus. Quindi, in conclusione, veramente, perché abbiamo un filo sporato, però insomma non saremo bastonati, speriamo. Eh, grazie a tutti voi che ci avete seguito, se avete gli ultimi commenti scriveteceli adesso che li leggiamo volando. E eh, grazie ancora Elisa Bruttini, buon lavoro per eh, insomma, eh, tutte queste attività che purtroppo si comandano oramai da casa, però non so, è il meglio che possiamo fare e speriamo grazie, di insomma, a presto. Bene, buon pomeriggio a tutti, e, insomma, buone cose e a domani. Mm? Grazie a tutti. Grazie.